Ragazzi mancano più o meno 20 secondi all'ultimo pacchetto, all'ultimo gioco di quest'anno del 30 dicembre e speriamo tanto che sia veramente un bellissimo gioco vado, speriamo, speriamo per favore, speriamo dai ragazzi 5 secondi, 5 secondi, 4, 3 e buon anno, 2, 1, speriamo Cos'è? Cos'è sta roba? I solari indeterminati dici che cos'è? Che gioco è? Cioè questo gioco è uscito nel 2015 No, uscita iniziale, da data di uscita Va bene Ovviamente questo è il nostro ultimo gioco E niente, quindi... Vabbè Vabbè Grazie a tutti per questa visione, ragazzi Questo è il regalo fai. Questo è il regalo Mi aspettavo... Che ne so Metro Exodus Epic Games Gratuito Che è un giocone della Madonna Anche se io ce l'ho comprato Vabbè Vabbè ragazzi, grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!